Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a finire di costruire finalmente la nostra casettona e come avrete capito mi piace un sacco costruire ora lasciate subito like e iscrivetevi perché perché ho detto io eh... <ride> scherzo perché no vabbè se vi piace insomma mettete like non è che vi ricostruisco e aggiungerei anche che Video spiegate le cose che sono successe Prima che registrassi questo episodio Cioè dopo che registrassi questo episodio Perché vol. Vabbè poi vi spiego Intanto ciao Ciao ciao ciao ciao ciao Ciao, ciao, ciao. E vai col 5 x di velocità perché non so come commentare i miei video Che bello come fa il commentary Mamma mia sono troppo bravo Troppo boh, a me mi piace A me mi piace Sì sì proprio si dice a me piace farlo in questo modo Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never ran no man I still go Go Hustle every single day I'll be making moves till I'm buried è che prima di questo ho fatto altri due video in cui andavo in un villaggio perché l'avevo trovato praticamente. Eh, avevo fatto tutta la costa con la barca e avevo trovato un villaggio, una caverna molto bella. E praticamente non so perché non me li ha salvati, cioè non mi ha salvato i video che avevo registrati. Quindi adesso non ce l'ho più. E la roba del villaggio l'avevo già presa e... e quindi ho un po' un problema.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 BANG <laughs> Ora avevo detto che avevo fatto delle cose nuove ho aggiunto questo clip in editing perché cioè, sennò nel prossimo episodio era troppa roba nuova, troppa roba. Allora, intanto avrete già visto sti lampioncini che ho cercato di fare, la zappa sacra. Allora, ho preso le gira del villaggio, ho messo le coordinate a casa, se mai mi prendo mi prendo il libro che non devo andare da qualche parte. E poi, nel secondo piano, se magari mi facesse salire, ehm, ho tutta l'altra roba che ho preso dal villaggio. E secondo, ok. Um, mi sarà molto utile. Ho preso anche un secchio con cui avevo fatto una costruzione che vi farò vedere adesso. Um, ci ho fatto il pozzo l'acqua infinita, no? Poi un creeper mi è esploso in faccia e sono morto. Cioè, mentre uno mi è esploso in faccia e sono riuscito ad evitarlo. Uno mi è esploso dietro mentre l'altro mi è esploso lo deva davanti, quindi, cioè, che sfiga. Questa cosa con i fiori, che mi ha consigliato un'amica, è comunque molto carina, secondo me. Ehm... Um, appunto, il, il secchio, quindi, l'ho perso. Uh, qui, invece, ho preso... Ho fatto delle librerie, perché volevo fare... Vorrei fare la sala degli enchantment, um, Invece, qui a destra, la prima c'erano le pecore, ma un lupo me l'ha accese. Sed. Quindi, adesso... Ehm... Um, Andando avanti, eh, non fate caso alla mucca che muore ehm, Vi faccio vedere cosa c'è invece su questa stradina qua Allora Come avrete già visto c'è una specie di piccolo porticello Che ho fatto perché è più veloce andare via acqua al villaggio e verso la caverna Che a piedi, perché a piedi ci si perde invece via acqua Tu segui la costa e basta e sai già dov'è E poi perché comunque è una costruzione carina da fare e serve circa ovunque il porto no? cioè, o comunque vanilla c'ha un porto qualcosa del genere bello sto pezzo di lanna e non posso prendere vabbè ah fa niente tanto ce abbastanza allora ragazzi quindi direi di salutarci eh, con questa bellissima vanilla ci rivedremo presto devo cercare di chiudere in fretta perché adesso sta tramontando il sole e se la muoio ehm um e non voglio fare cheat con, con una clip in cui muoio, quindi eh, ciao a tutti ragazzi, e ci vediamo nel prossimo episodio.